Eh, esatto, Carmine Lizza, partiamo proprio dai rilievi critici eh, che ha fatto Mattarella in questa lettera a Conte. Quali sono i rischi di questo decreto che ormai è diventato legge? Sì, una parte del, del decreto contiene, dà la possibilità di fare alcune sanatorie nelle costruzioni che saranno oggetto di ricostruzione. e mh, Questo diciamo, è una, una cosa abbastanza normale che possa avvenire perché si parla di, piccoli, di piccole diciamo. Eh, di piccoli abusi, parliamo così, e però in realtà ci sono alcune questioni che potrebbero portare alla non demolizione poi delle strutture temporanee che possono essere realizzate. Quindi c'è un vizio diciamo, dal punto di vista legislativo per cui bisogna sistemare un attimino giustamente la parte burocratica che poi ci permetterà di, una volta rientrati nelle abitazioni ricostruite, di togliere le casette, diciamo, quelle abusive, provvisorie che sono state realizzate. Sto parlando delle casette, quelle costruite vicino alle abitazioni, non chiaramente non, le sai, le sai, sai, non sai, assolutamente ai La norma sa. salva nonna Peppina, eh, di che si tratta? Ecco, è proprio a questo che si riferisce. Non sono grandissime situazioni nel centro Italia, non ce ne sono tantissime, ah. però ci sono alcune situazioni tipo... Nonna Peppina che praticamente ha costruito, ha realizzato una piccola casetta per non abbandonare i territori e quindi in questo modo viene sanata questa situazione e dà la possibilità di vivere in quella piccola struttura fino a che la ricostruzione è completata. Non parliamo di tantissimi numeri comunque, parliamo veramente di alcune, di alcune situazioni particolari tra cui c'è anche questa... Di nonna, di nonna Peppina Sì, sono le persone che non hanno voluto lasciare la propria casa e quindi di solito nel giardino certo. dell'abitazione hanno costruito certo. queste certo. casette Lo stato di emergenza è stato prorogato fino alla fine dell'anno sì, sì, fino alla fine dell'anno E questo, questo che cosa vuol dire? Vuol dire anche più soldi? Significa che i soldi ci sono eh, devono essere semplicemente spesi abbiamo un ritardo sulla burocrazia ogni volta che c'è un terremoto in Italia no. esce la, la famosa frase la burocrazia uccide più del terremoto e in realtà un salto in avanti si è fatto con il nuovo decreto sulla protezione civile quello in vigore da gennaio di quest'anno si è fatto un passo in avanti importantissimo dicevo, sul discorso della pianificazione dando la possibilità addirittura di partecipare ai cittadini dov'è il vero problema? il vero problema è che noi non possiamo improvvisare la fase dell'emergenza e la fase del superamento dell'emergenza fa parte della protezione civile e va costruita per tempo va costruita ahimè, in prevenzione eh, I ritardi eh, vanno oh, nella direzione della mancata pianificazione di protezione civile, oggi la pianificazione di protezione civile è stata normata in maniera chiara e deve essere un percorso di sicurezza che deve fare l'intera collettività e deve portare ad individuare non solo le, eh, le azioni da intraprendere durante l'emergenza, ma anche e soprattutto quella che sarà il post-emergenza. Mi spiego meglio, se c'è... Eh, nelle pianificazioni di emergenza sono già individuate le aree dove inserire e insediare le casette non avremo il ritardo poi di andare a trovare queste aree fare tutti gli studi per vedere se queste aree sono, sono idonee oppure no che poi sono degli studi assolutamente necessari. In tempo di pace sappiamo tutti che il nostro territorio nazionale è soggetto ad eventi sismici anche abbastanza importanti. Nella pianificazione territoriale si individua subito quali sono le aree di emergenza, del superamento dell'emergenza, in maniera tale da andare a comprimere quelle che a me poi hanno portato una serie di ritardi che stiamo vivendo adesso. Ma secondo lei comunque quali sono le misure eh, più importanti per far ripartire la ricostruzione calcolando che in alcune zone ci sono ancora le macerie e non sono state tolte? Esatto, e questo purtroppo oggi stiamo rincorrendo a alcune situazioni, ma l'abbiamo detto più volte anche in questo studio, che la eh, ricostruzione sarebbe stata lunghissima per la vastità del, del territorio interessato. Mm. Per gli eventi che continuano ad essere sul, sul territorio. E, e alcune misure sono quelle che sono state fatte in questo decreto, che in qualche modo vanno a stimolare la eh, ricostruzione. Cioè, praticamente ci sono. Nella, nel decreto, eh, ci sta anche la parte di invogliare in qualche modo la ricostruzione, dicendo per esempio che dal 31-12 le SAE saranno si pagherà un fitto, insomma, si, si, si cerca di stimolare di riprendere una situazione che purtroppo lo sappiamo non è delle migliori, ma lo sapevamo già al momento del terremoto e questa situazione qui potrebbe essere la stessa anche in altre aree del nostro paese che purtroppo non vedono quella pianificazione territoriale fatta in un certo modo. Quindi non soltanto pianificazione per l'emergenza, ma dell'altra fase della protezione civile che è il superamento dell'emergenza, che a mio avviso insieme a quella della prevenzione e la parte più importante, è la parte diciamo su cui noi dovremmo lavorare un po' di più. Ah, dobbiamo chiudere questo spazio con eh, una, una considerazione: quanto sono eh, importanti i cani che eh, cercano i dispersi eh, durante il terremoto? Eh, quindi la scomparsa sì, sì. di Caos che ha lavorato tanto ad Amatrice per cercare questi dispersi ci addolora? Moltissimo, e del ruolo fondamentale perché dopo un evento sismico, come nel caso di Caos. E noi ci affidiamo moltissimo all'opera di, di questi animali dei cani che fanno un grandissimo lavoro e spesso anche durante l'emergenza stessa non riescono a superarla perché poi loro non, non riescono a riposarsi non si fermano davanti, davanti a nulla per loro e non è un solo un gioco è un vero e proprio lavoro, una missione e questa, questa notizia di ieri veramente c'è ci fa pensare e ci fa riflettere. Grazie. Grazie. Grazie, per essere stato con Grazie. noi.